A Cincinnati, il programma delle semifinali. Al maschile, come detto, rivoluzione in corso, dettata dalle assenze e da alcune sorprese. Al femminile, in controtendenza con il recente passato, in semifinale le principali protagoniste. Prima, seconda e quarta testi di serie ancora in corsa. K. Pliskova, N.1 del ranking da, si gioca oggi con Garbine Muguruza, Regina Wimbledon, l'approdo all'atto ultimo. La ceca vanta un passato vincente con la Muguruza, sei un infatti il conto dei precedenti. In stagione, Sigillo in Fed Cup e a Indian Wells. 12 mesi fa, qui a Cincinnati. 61-63 Pliskova. Unici problemi, per Carolina, con la nostra Giorgi, brava a trascinarla al terzo. Tribolato a Prodo in semi, invece, per la Spagnola. Due autentiche battaglie con Keise Kuznetsova. La prima semifinale è in programma alle 17, la seconda alle 21, sempre sul centrale. La n.2 del tabellone, Simone Alep, attende la variabile Sloane Stefans, vid card pericolosa. Semifinalista a Toronto, KO con la Woznyaki, l'americana raggiunge l'impegno forte di un cammino sontuoso. Safarova, Kvitova, Makarova in successione, poi i quarti in carrozza con la Goerges. L'Alep, di contro? Vanta un solo impegno probante, con la conta, brillantemente superato, 64-76. Pronostico aperto. La rumena è in vantaggio 4-2, a Washington, nelle scorse settimane, 76-60, il tie break del primo parziale come punto di rottura. Center Start Zat 12 2.00 SF, 1. Carolina Pliskova VS, 4, Garbien Muguruza not before 4 2.00 PMSF, WC, Sloane Stefans VS, 2, Simona Lep.